Buongiorno a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi cominciamo le operazioni di rifacimento del pollaio. Adesso qui manca il tetto perché il vento l'ha scoperchiato, adesso lo metterò a posto. Le operazioni da fare sono queste. Ho tenuto soltanto la porta lì perché era cementata per terra, qui dovrò pulire tutto per terra, smuovere col motocoltivatore, raccogliere il guano, metterlo nell'orto, ne approfitto pure, e poi cominciare a scavare tutto il solco dove andranno i pali e dove andrà annegata la rete, farò poi un cordolo di cemento dentro il terreno e nel frattempo devo abbattere tutti quegli alberi lì, così faccio spazio, verrà un pochino più stretto rispetto a prima, perché qui ho lo strapiombo quindi mi devo tenere un pochino più stretto per poi poter scavare e mettere il cemento e verrà un pochino più lungo di qualche centimetro piano piano vediamo tutte le operazioni e se il tempo tiene 3-4 giorni di lavoro dovremmo essere operativi Bene, dopo qualche ora di lavoro ho dato una pulita tolto gli alberi che davano fastidio adesso sono rastrellato ho tirato via sei carriole di, di terra per mettere l'otto adesso continuo a dare una pulita e poi cominciamo lo scavo lo scavo per terra poi poi affogare i pali e la rete Tenete conto che qualche anno fa ho provato a piantare l'albero di Natale, l'abete, solo che dopo i primi 30 cm di terra ho trovato il tufo, quindi col motopicco ho dovuto continuare così. Vedrete che dovrò prendere lo stesso motopicco perché tra un po' troverò il tufo e ci sarà da divertirsi. qui siamo giù di un 20 cm buoni rispetto a prima mi sto allargando di qualche centimetro verso l'esterno eh, ho lavorato un quarto d'ora e 20 minuti per fortuna mi sta salvando la pioggia perché sono esausto continuo domani mattina è passato un giorno ha piovuto adesso sono andato avanti con lo scavo ovviamente abbiamo i collaboratori ehi che fai sta prendendo le misure Dai, qui è andata abbastanza bene perché con gli anni, i primi anni buttavo la cenere nel camino quindi ho fatto una sorta di terrazzamento è molto delicato, è molto farinoso quindi devo scavare un po' di più e fare un cordolo di cemento più alto o meglio più profondo abbiamo quasi finito con lo scavo siamo a metà adesso penso che in un paio d'ore dovrei aver finito e comincio a posizionare i pali Guardate la fertilità di questo suolo, non è mai stato coltivato e ha avuto praticamente pollina delle, delle galline per anni, dove scavo scavo trovo, trovo lombrichi, adesso quelli che vedo ovviamente li metto in salvo perché sennò no faccio una colata di cemento sopra mi dispiace, ma ce ne sono proprio tanti. Eh? Alla fine che vi avevo detto, ci vuole molto picco, almeno per dove vanno i pali in questa parte. che basti faccio ancora un altro buco mentre dall'altra parte dovrebbe essere più morbido. Allora prima di iniziare con i pali voglio farvi giusto due parole. Questi sono pali in pino trattati in autoclave da 6 cm di diametro per 2 m e mezzo di altezza. Li ho presi su Amazon non costano moltissimo dopo vi lascio il link e per batterli ho preso il battipalo questo qui questo è un battipalo in ferro, pesa 16 kg, ho pagato circa 40 euro, sempre su Amazon. L'ho già provato nel campo ieri, proprio con un palo come questo, è eccezionale. Veramente in pochi minuti si butta giù un palo, a meno che non si trovi la, la pietra sotto e allora è un altro discorso. I pali, negli ultimi 50 cm, di dove c'è la punta, li ho trattati con catramina. Questo mi serve per dare un po' più di vita al palo prima che marcisca, perché tanto è questione di anni, poi marciranno anche questi. Bene, cominciamo a metterli giù e vediamo cosa viene fuori. Allora vediamo se riesco a farmi male, sono da solo. È vero che poi una volta che il palo è stato imboccato posso lavorare da terra, però finché non lo imbocco giusto ho bisogno di una scala. Diamo un paio di martellate con la mazzetta da un chilo giusto per fissarlo e poi le vanno avanti come dicevo questo pesa 16 kg non è proprio uno scherzo eh? tirarlo su a 2 metri e mezzo vediamo come riusciamo a fare è fatto. Adesso gli do due, due colpi, lo assesto e poi lo zizzo con la bolla. dovevo aver trovato un sasso sotto e se no e qui ce l'ho già passato col motopicco eh? Stanotte dormirò benissimo, dai che ci siamo quasi, siamo a tre quarti. Che spostati, spacco tutto, ancora uno abbiamo finito. Ho iniziato la stesura della rete, dove non riuscivo a entrare ho dovuto sagomare, ho fatto tutto il perimetro, la rete è intera, non l'ho ancora tagliata, è qui. Devo finire poi, una volta che l'ho tirata palo per palo, la taglio a misura e la leggo al palo di ferro della porta. Il pollaio è venuto leggermente più stretto rispetto a prima, da una parte, più largo dall'altra. Qui. qui è leggermente più stretto, ma tenete conto che il ricovero notturno non lo mettiamo più qui, lo metteremo vicino alla porta, è più comodo, soprattutto per poi prendere le uova quando è il momento. Adesso ovviamente dovrò poi palo per palo eh, fissarla col fil di ferro, sto usando il fil di ferro per, eh, per le staccionate è zincato, esiste anche quello plastificato. Eh. E piccola nota di colore, ho messo i guanti buoni che l'altro giorno nella prima parte della ripresa avevo dato al figlio e mi sono tenuto quelli bucati, quindi adesso mi sono ripreso questi, tanto il figlio ho visto che oggi non poteva darmi una mano e quindi lavoriamo così. Dai Vado avanti, mi piace, sta venendo bene, sono contento, molta difficoltà a stendere la rete perché da solo, qui vicino al dirupo, questa pesa un bel po', 25 metri di rete zincata, quindi non vi ho fatto vedere eh, la scena mentre la stavo svolgendo perché era tutto un bip e quindi onde evitare poi di bippare tutto il video ho lasciato perdere. Vado avanti, ci vediamo tra poco. Sto finendo di montare il di ferro. Degli zincati. Un po' l'abbiamo fatto, sono ormai a tre quarti anche qui di lavoro e comunque poi ci la rete elettrica, quella elettrificata, quindi alla fin fine dovremmo essere abbastanza sicuri anche così. Mi è venuto solo un dubbio se adesso dalla porta ci passa il ricovero notturno, costo di smontarlo pezzo pezzo... Lo riporto dentro in qualche modo. Siamo al quarto giorno di lavoro, purtroppo il tempo non tiene quindi non so se oggi dare ancora il resto del, del cemento oppure no perché se poi viene a piovere è un problema. Adesso vedo come fare, comunque questo l'ho dato ieri, ormai è pietra, ieri sono arrivato fino a qui, mi manca ancora, sono a metà, l ho già fatto fuori 12 13 sacchi di calcestruzzo, beh ci siamo quasi, la parte difficile è quella alle mie spalle, questa è la parte più semplice, adesso poi dovrò vedere come fare per fare il centro, fare una sorta di tetto spiovente, adesso piano piano ci inventiamo qualcosa questi sono sacchi già premiscelati, costano circa 3,60 euro l'uno all alla fine ne andranno una trentina adesso 40, c'è la parte di cemento e la parte di brecciolina si mischiano in parti uguali con 2 litri e mezzo d'acqua a confezione a mi piace un po più liquido quindi magari aggiungo qualcosina in più ma siamo lì faccio un po' alla volta perché Un po' alla volta dicevo perché sennò no diventa troppo pesante, il trapano ormai ha fatto la sua storia, quindi si scalda molto. Ok, questo è un po' troppo liquido, lo aggiustiamo. Tenete conto questo non è il mio lavoro, eh? se c'è qualche muratore che mi sta guardando, è così, mi arrangio. Ok, questa è la consistenza, che mi va bene, vedete, abbastanza liquido. Ok. Versiamo. Piccola riflessione, quando mi sono morte le galline, in un impeto di rabbia, avevo pensato di rompere dei cocci di vetro qui nel solcato e poi coprire tutto con della terra, in modo tale che poi le, mh, i predatori si ferissero. Poi, poi ho riflettuto e non mi è sembrato corretto, perché alla fine non c'è cattiveria in quello che hanno fatto le, mh, i predatori e loro, la loro vita devono mangiare anche loro. L'onere di proteggere le galline, secondo me, Aspetta a me, quindi loro devono fare il loro lavoro, ma io devo fare il mio, quindi metto semplicemente del cemento e spero che vada tutto bene, metterò poi la rete elettrificata qui a due o tre livelli e dovremmo essere a posto, se anche così non funziona, mollo tutto, vado a giocare a bocce, mi faccio un amaro Montenegro mentre gioco e sarò sicuramente più felice, va. perché vuol dire che non è per me. Ho pensato di mettere una doppia rete qui, ma l'ho messa solo dalla parte opposta perché è più problematico, c'è lo strapiombo. Quinto giorno di lavoro, il calcestruzzo si è completamente asciugato, abbiamo già fatto la parte sopra, fino in fondo. Ecco, se c'è qualche falegnama all'ascolto è meglio che si giri dall'altra parte perché non è, non è il mio mestiere, abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare con quello che avevamo in casa. Abbiamo acquistato queste travi, sono da muratore, sono lunghe 4 metri, abbiamo pagato 4 euro, sono molto delicate, vanno poi verniciate per essere protette, così come verniceremo i pali, ecco, però è venuto abbastanza bene, adesso sopra metteremo la rete, la fisseremo bene e sopra la rete poi metteremo i teli, quelli impermeabili, anche quelli fisseremo bene perché qui c'è molto vento, quando si il vento qui, porta via veramente di tutto. Per fare questa impalcatura ci abbiamo messo tutta la mattina, eravamo due persone, io e mia moglie, mi ha aiutato e eh, abbiamo dovuto un po' arrangiarci, insomma, dai. Adesso vediamo come viene con la rete sopra, poi appena è finito vi faccio vedere il risultato finale. Siamo giunti alla fine della quinta giornata di lavoro, abbiamo messo il ricovero notturno, stavolta l'abbiamo messo più alto. Qui poi faremo una scaletta, ci inventiamo qualcosa perché ho visto che le galline stanno meglio se sono più più alte del terreno. Stiamo finendo di mettere la rete su e poi metteremo i teli, come vi dicevo. C'è un bellissimo tramonto, ci sono i gatti che giocano, poi a fine video vi faccio il montaggio di un gatto che è di uno dei nostri gatti che ha provato a, a scavalcare. Questa ve la devo far vedere in diretta. Guardala, guardala. Ehi, qui là. forte di lei. Eh. Bene, a domani. Siamo giunti al sesto e spero ultimo giorno di lavoro del qui del pollaio, vi faccio vedere cosa, cosa ho fatto, qualche errore che ho commesso, me ne sono accorto dopo ma ormai non posso più rimediare, e qualche consiglio che spero di darvi se dovete fare lo stesso lavoro. Allora, innanzitutto la porta qui ho appena fatto la gettata di cemento, in realtà è calcestruzzo per evitare. Che gli animali si infilino di sotto, quindi, sotto c'è già un battuto di calcestruzzo. Ci ho lavorato in questi giorni e adesso che ho praticamente finito, ho fatto eh, la parte superiore. Qui mi era rimasto un buco nella rete perché l'avevo tagliata male, quindi, ho fatto una gettata di calcestruzzo. Nel frattempo, in, in mezzo eh, ho messo del fil di ferro che lega i due pali, quindi, alla fine, viene fuori un lavoro molto robusto. Dunque, ho fatto una gettata lungo tutto il perimetro, una ventina di centimetri di profondità. Poi, sopra dove ho messo la rete che si raccorda con la rete laterale, quindi la rete superiore con quella laterale, ho legato ogni maglia col, col fil di ferro. In più, la maglia della rete che viene, che viene da sopra l'ho attorcigliata su, sulle maglie, quelle laterali. Quindi ho una doppia chiusura, sia con le maglie eh, della rete stessa che col fil di ferro, maglia per maglia. Non Guardate le mani, ho appena finito di verniciare, i guanti eh, ci sono ma non servono a molto, quindi ecco gli errori che vi dicevo, gli assi avrei dovuto metterli sopra il palo centrale, non sotto, però ormai l'ho fatto l'errore, quindi me lo tengo. Manca la, la copertura che arriva tra qualche ora, è un 10 m x 8 quindi poi dovremmo sagomarlo e fissarlo, ma so già che non terrà perché qui quando tira il vento si porta via veramente gli alberi, quindi dovremo cambiarlo spesso. Ogni pezzo di rete, con l'altro, è stato poi sagomato e legato con il fil di ferro, esattamente come ho fatto con la parte laterale. Il ricovero notturno l'abbiamo posizionato su un bancale, esattamente come era prima, e il bancale l'abbiamo posizionato su dei conglomerati di cemento come quello. Ne abbiamo messi due, l'abbiamo messo in bolla e quindi l'abbiamo messo dritto, ho fatto una scaletta, per la scaletta ho preso spunto un vecchio video di Matt the Farmer che saluto, aveva usato lo stesso sistema, mi era piaciuto, me lo sono ricordato e l'ho fatto uguale, la scaletta è solidale al bancale con le viti, adesso devo dare ancora una pulita qui al ricovero notturno, bene io intanto vi rimando a domani quando spero di poter prendere le galline e chiudere così il video. Ragazzi sono quasi emozionato, Qui abbiamo quelle marroni, lì abbiamo quelle bianche, su, chi viene con me? Bene, siamo a casa Vediamo un po' cosa abbiamo eh. Vieni. Una qua non un po' stordite che è in macchina quattro 5 la nera oh eccoci qua benissimo adesso piano piano si riprendono intanto vi do il cibo ma poi voglio farvi vedere leggendo su un sito specializzato in galline se non ricordo però se vi ricordo vi metto il link ho visto l'idea dell'altalena ah questa è intraprendente ma già si è liberata adesso semplicemente l'avevo fatto con lo spago adesso li cambio lo spago li metto il cordino qui abbiamo fatto il cibo che adesso li devo mettere sopraelevato per gli animali queste sono rimaste bloccate lì poverine adesso si sbloccano qui abbiamo l'acqua bene e lì abbiamo il guardiano ah ecco abbiamo fatto anche una cova supplementare, se hanno voglia di mettersi lì. Il bagno di cenere di legna. Le altre galline non l'apprezzavano non gli piaceva comunque. E non ho messo parecchio poi dentro. Nel momento in cui vanno poi nel ricovero notturno si puliscono le zampe da eventuali parassiti. Concludo, ieri sera abbiamo messo il telone, l'abbiamo legato. Questo è comodo, è molto grande, quindi d'inverno eventualmente se c'è qualche intemperia forte basta srotolarlo. Viene giù, copriamo tutta la parete e quindi le possiamo coprire dal freddo. Bene, è tutto. Vi ringrazio per essere stati con me. Questo video è stato un po' lungo, non mi piacciono i video molto lunghi, ma questo non volevo dividerlo in due, quindi l'ho lasciato così. Se vi è piaciuto, volete mettere un mi piace, vi sono, vi sono grato. Se volete condividerlo, vi ringrazio. Oh. Bene, la nera è intraprendente. Vi ringrazio per essere stati con me e vi auguro una buona giornata. Dan, dove devi andare? Ah, non riesci più a entrare adesso, eh. Ti abbiamo fregato? Dan, si usa a trovarmi? Ah, ragazzi, ora sì che lavoro meglio. Che dici? Mm? Va bene il lavoro? Che dici geometra? Va bene? Qui è rimasta un po' storta, eh? Voglio vedere come fai ad entrare adesso.